ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro instant focus chiudiamo per un attimo le pagine legate alla stretta attualità politica ed economica e ci tuffiamo invece in altre pagine quelle della letteratura in particolar modo della letteratura sportiva attraverso questo bel testo rivali sfide leggendarie che hanno cambiato lo sport a cura di penne veramente d'eccezione quelle della redazione dell'ultimo uomo e noi abbiamo qui un rappresentante di ultimo uomo che molti di voi voi conosceranno un famoso blog di sport e di cultura. Marco Dottavi, eccolo, benvenuto. Grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Ciao Valentina, gra grazie a te per l'invito. Ecco, reduce in realtà dal tour delle librerie milanesi per presentare anche qui appunto in Lombardia questo testo rivali appunto sulle grandi sfide leggendarie caratterizzate dall'agonismo, dalla dualità eh, di eh, campioni che hanno fatto appunto la storia dello sport e all'interno eh, dei rivali che è composto da dieci racconti appunto che sono stati composti eh, da penne differenti dei redattori dell'ultimo uomo ci sono rivalità famosissime che anche Magari proprio i non appassionati di sport conoscono quella tra Maradona e Pelé, eh, tra Borg e Mecherro, eh, oppure tra Senna e Prost. Ecco, però invece tu hai fatto una scelta un po' particolare perché ti sei focalizzato su un dualismo che in realtà anche gli appassionati di sport spesso in, non conoscono, ovvero quello tra Mallorca e Maiol, cioè due numeri uno eh, del, eh, dell'apnea. Come mai? Ecco, che cosa ti ha colpito della loro storia, della loro rivalità, tanto da decidere di scrivere un racconto? Guarda, la, la cosa che mi ha colpito era anche un po' appunto il fatto che fosse poco conosciuta. Mm. Mi interessava raccontare una storia, magari eh, anche mm. nello sport, che eh, ma è una disciplina che ad alto livello eh, tutti conoscono, come hai detto tu, tutti sanno chi è Maratona e Pele anche chi non segue il calcio, mi interessava raccontare una storia un po' più nascosta, poi mh, conoscevo un po' i personaggi, la loro, uh, la loro storia, i loro caratteri, mi sembrava potessero funzionare bene su carta all'interno all di un racconto che non fosse solo di analisi dello sport, ma avesse anche una sfumatura più narrativa, diciamo, la loro è una storia di due esseri umani che sono stati dei pionieri di di, di, dell'apnea, questa disciplina che è anche difficile definire solamente sport uh, proprio l'idea di andare sott'acqua così in fondo un po' quasi contro natura e loro in maniera estremamente differente, due caratteri lontanissimi l'uno dall'altro, si sono sfidati e hanno quasi creato la disciplina gli appassionati dell'apnea sanno quanto, uh, quanto devono al lavoro di Mallorca e Maiol quindi mi, mi interessava raccontare questo, questo lato di questa storia che dialogasse un tipo di rivalità che dialogasse anche con altre più famose più uh, più diciamo uh, normali naturali uh, e quindi ecco questo ha portato alla mia scelta il risultato è assolutamente interessante anche perché appunto oltre ad approfondire eh, antagonismi che già conosciamo l'intento appunto è quello anche di far scoprire al pubblico qualcosa di nuovo e sicuramente il tuo racconto va in questo senso. Ecco di eh, Mallorca e Maiol hai sottolineato proprio la differenza caratteriale, due proprio caratteri umanamente parlando molto diversi, uno Mallorca più solare, più espansivo, l'altro Maiol invece più introverso, riflessivo e si è visto anche purtroppo. Purtroppo poi alla fine insomma, della loro vicenda umana, eh, come si sono concluse appunto, le, le loro vite in maniera differente, una naturalmente tragica, quella di Maiol, eh, che, si è, che si è suicidato. Ecco, due personaggi che in realtà non si sono mai sopportati, lo possiamo dire. Ecco, addirittura tutta la famiglia di eh, Mallorca non apprezzava Maiol. Dicevi ieri appunto nella presentazione che la, la moglie e la figlia anche dicevano, no, è un personaggio insomma, che non ci piace tanto. Quindi anche... Eh, la costruzione della rivalità sicuramente passa anche dalle differenze eh, caratteriali. Ma ti chiedo, ecco, a partire appunto da, dal tuo racconto, se in realtà per essere rivali bisogna anche necessariamente essere nemici. Guarda, devo dire che questa era una cosa che io uh, pensavo di sì, <ride> pensavo di sì, però in parte lavorando per questo libro e anche le altre storie, a parte abbiamo un esempio recentissimo uh, con il ritiro di federer il fatto che lui abbia voluto nadal uh, vicino a lui che abbia mostrato un'amicizia vera di quello che è stato il suo rivale più grande e che magari uh, con un altro modo di pensare avrebbe potuto dire uh, non voglio che la persona che mi ha privato di tante vittorie sia qui con me uh, federer secondo me ci ha mostrato forse in maniera anche troppo eccessiva, però un bel lato di che cosa vuol dire essere uno sportivo, che per noi è difficile capirlo, comunque ci vuole una personalità anche, una, una capacità di accettare le sconfitte, di accettare quello che, che succede molto, molto forte, e quindi in definitiva penso, penso di no, e anche alcune di queste storie lo, lo raccontano, comunque molti di, molti di questi rivali, anche... Uh, Borg e me erano due persone che sul campo da tennis forse si sono odiate mm. veramente poi ti accorgi che nel privato avevano un rapporto molto, molto stretto e forse è, pure, è anche una questione di uh, noi raccontiamo quasi tutte sono rivalità tra persone che hanno dominato il loro sport che sono arrivati a livello più alto di eccellenza quindi è anche una questione di di trovarsi insieme in un, in un punto dove, so, dove, dove ci sono poche persone è più facile immagino eh, per Senna e Prost capirsi che cosa vuol dire mandare una macchina a 300 all'ora in rettilineo rispetto magari ad altre persone quindi eh, tra questi sportivi c'è sicuramente una, un tipo di empatia che per noi è difficile avere con loro si sì, comprendere ecco, sì. fino in fondo. Tu hai citato naturalmente caso recentissimo quello di Nadal e Federer con eh, quella foto di loro mh, che piangono, eccola qua, mano nella mano, eh, che ha fatto il giro del mondo naturalmente e inevitabilmente e che fa il paio però appunto come dicevi con un'altra foto di Federer in, in lacrime quando Nadal all'Australian Open gli aveva sottratto il titolo e quindi appunto un, eh, un episodio in cui eh, Federer aveva provato sulla propria pelle che cosa cosa significa vedersi sottratto da qualcun altro più forte di lui in quel momento, uno slam, però appunto è una rivalità quella tra Federer e Nadal che ha portato tutti e due al miglioramento, insomma al superamento dei propri limiti e infatti ecco, quando si parla di rivalità e di dualismo molto spesso c'è questo tipo di narrazione cioè la narrazione legata al miglioramento degli atleti che si stimolano l'uno con l'altro quindi una narrazione positiva ma c'è anche un lato oscuro della rivalità. Sì, eh, sì perché comunque mh, ti spinge a, migliorare, beh, spinge a migliorare gli atleti, questa è una cosa che tutti riconoscono, avere, avere un grande rivale, avere qualcuno che ti, ti costringe a lavorare molto, molto di più. Ad esempio, nel mio caso, io cito... Uh, Mallorca e Maiol. Mallorca um, è stato il primo ad approcciare questa disciplina in modo molto amatoriale perché quasi non esisteva prima del suo arrivo. Lui inizia ad immergersi a fare record su record e nessuno lo sfida perché uh, semplicemente l'idea di andare 50 metri sotto il mare era, era un'idea anche difficile proprio da pensare. Addirittura a un certo punto un medico uh, francese molto conosciuto nell'ambito di questi studi sull'apnea, sulla gli dice guarda che oltre i 50 metri tu muori, non puoi proprio andarci. Erano, erano i primi anni 60, quindi diciamo, a livello scientifico ancora non si era studiato bene il fenomeno. E quindi lui era quasi tentato di smettere, cioè di finire questa disciplina. Arriva, arriva a Maiol dal nulla e scende a 60 metri. E questo fa partire, fa partire tutta la sfida tra loro. E loro si migliorano a vicenda tantissimo. Maiorca Però rischiando comunque rischiando, perché ha un grossissimo rischio appunto rischiando un, appunto, e eh, sì. il, il lato scuro diventa proprio da questa voglia di, eh, di primeggiare, di primeggiare sul sull'altro okay. che, che spinge, su, soprattutto Mallorca, che da questo punto di vista era il più competitivo, lo spinge a a dei livelli anche eccessivi, lui durante un'immersione un rischia, rischia anche di morire. Ecco. Uh -huh. uh, e il lato scuro appunto è sempre questo, è quello che pur, pur, di, pur di superare il proprio rivale magari si vanno verso territori inesplorati, anche se, se non è il caso di Maiorca e Maiola, è proprio un, è inesplorato proprio a livello uh, scientifico e naturalistico. Ma, ma ci sono anche altri in altri casi può essere anche ti spinge a livello caratteriale andare o anche proprio mh, ieri alla presentazione c'era Elena Marinelli che racconta la storia di, di due tenniste uh -huh. uh, Margaret Smith Court e Billie Jean King uh, che diventa proprio politica diventa proprio sono una persona con una visione molto conservatrice che si scontra una con una persona con Billie Jean King che invece è molto progressista che cerca di migliorare il tennis e il loro scontro diventa quasi politica cioè poi si finisce proprio su altri... Su, su altri, altri livelli, sì. certo ecco, noi naturalmente stiamo parlando di rivalità che molto spesso hanno il loro compimento sul campo o sulla pista abbiamo citato appunto Margaret Smith eh, e Billie Jean King, Senna Prost e poi anche un'altra bellissima rivalità che viene raccontata all'interno del testo naturalmente quella tra Muhammad Ali e, e Joe Frazier e anche lì si è rischiato eh, insomma, esatto. si è veramente sì. a pochi eh, passi dalla morte proprio, tanto per dire ecco dove ci si spinge attraverso eh, la rivalità, e invece è contenuta sempre all'interno del testo una rivalità particolare, famosissima, che però non si è consumata in campo: quella tra Maradona e Pelé che in realtà non hanno mai eh, giocato insieme, una diciamo, eh, rivalità costruita un po' eh, ex post dalla penna tra l'altro dei, dei giornalisti, anche alimentata naturalmente dal tifo dei tifosi. Ecco, Ma che tipo di rivalità è quella che appunto eh, viene più vissuta fuori eh, diciamo, dal perimetro di gioco piuttosto che all'interno? Cioè, nel, nel libro è raccontata quella di Maradona e Pelé e anche quella di Kobe Bryant e Michael certo. Jordan che si sono sfiorati, sì. uh, sono due tipi di rivalità più o meno che, che, che affrontano questo stesso tipo di cosa di affrontarsi fuori dal campo ma raccontano anche di due, due tipi di rivalità molto diverse perché quella, quella tra Maradona e Pelé è proprio una rivalità il trono del, del ruolo di miglior giocatore al mondo nel, nel calcio qualcosa di uh, e nessuno dei due ha mai voluto dire niente all'altro, al all hanno, hanno sempre tenuto a sottolineare sì va bene l'altro era bravo però io ero un'altra cosa e è interessante anche perché poi erano due caratteri diversissimi perché uh, come racconta Fabrizio Gabrielli nel, nel suo racconto Uh, Pelé è sempre stato un personaggio istituzionale vicino, vicino alla politica, non ha, mai, non ha mai usato la propria uh -huh. forza per dire qualcosa, lui uh, è stato anche durante la dittatura in Brasile, era, forse era anche più famoso del Brasile all'epoca, eppure è sempre stato diciamo, in silenzio, non, non, che fosse, non, non che un atleta deve essere costretto a parlare, però lui aveva questa posizione mentre Maradona è uno che ha invece ha sposato tutte le battaglie possibili ci cioè ha sempre messo la faccia eh, anche andando contro i propri interessi eh, e quindi questa, questa rivalità è molto interessante per tutti questi aspetti mm -hmm. di come i due più grandi calciatori di sempre, dei due paesi più grandi rivali all'interno dello sport fossero anche così diversi caratterialmente pur anche a livello calcistico Mentre Kobe Bryant e Michael Jordan invece è proprio una questione di uno che vuole essere l'altro, Kobe Bryant che vuole essere Michael Jordan, quindi c'è un tentativo di imitazione e superami, provare a superare il proprio idolo. Eh sì, una rivalità tra l'altro costruita al telefono, mi è piaciuta tantissimo questa espressione utilizzata appunto all'interno del, del testo perché appunto si, si racconta di queste telefonate nel cuore della notte di Kobe Bryant eh, che disturba Michael Jordan e gli chiede ecco ma tu questo movimento come lo faresti, questo, ehm, dammi qualche consiglio ecco, per migliorare la mia posizione in campo e, e con l'altro che gli dice sì va bene Kobe però lasciami dormire, ecco, disturbami in un altro momento. Questo punto, per sottolineare anche il grado di ossessione che caratterizzava eh, entrambi. Ecco, ehm, ci ha sorpreso eh, che all'interno di rivalità non ci sia... Uh, un grande dualismo che ha caratterizzato lo sport eh, e soprattutto il calcio naturalmente contemporaneo oltre Maradona Pelé ovvero la rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo come mai ecco è una questione diciamo temporanea nel senso che la loro parabola non si è ancora conclusa oppure avete fatto una scelta insomma che è dettata eh, da altre motivazioni come ce la spieghi? sì devo dire la motivazione principale è stata che è appunto è una rivalità che non si è ancora del, tu del tutto conclusa, tra poco ci saranno i mondiali mm -hmm. e per dire è, è possibile, sarebbe anche molto bello se i due si scontrassero con la nazionale dell'Argentina e del Portogallo, a un certo punto del mondiale sarebbe, sarebbe un bel capitolo della loro, della loro storia e quindi raccontarla prima l'avrebbe resa magari un po' tronca, senza, senza una parte e anche un po, in, un po' in generale mi sembra che per questi tipi di racconti eh, il, il fatto che, ci si, che si siano un po' storicizzati eh, che magari nel tempo i due protagonisti ne abbiano parlato in maniera un po' aperta adesso per dire è molto più difficile che gli atleti tra di loro o comunque parlino dei propri rivali Messi e Cristiano Ronaldo quando uno deve parlare dell'altro sono sempre molto attenti a non dire niente a cioè, essere, essere più neutri Politically correct, sì. assolutamente e l'abbiamo detto anche tra l'altro e per i loro caratteri e per l'influsso anche dei social che impongono insomma di non esporsi eccessivamente con certe dichiarazioni perché ad esempio ecco le mattane di John Maykero che poteva permettersi negli anni 80 magari oggi sarebbero decisamente limitate da questo aspetto sì, sì, eh, l'esposizione mediatica degli sportivi in questo momento è altissima e ci sono degli aspetti positivi da un punto di vista che possono, possono veicolare dei messaggi mh, volendo se, se, se hanno questa sensibilità, ma dall'altra parte è anche appunto molto, molto rischiosa perché Uh, devi, stare, devi stare attento a quello che dici. Poi, per me, questo in parte non, non è che devono stare attenti. Se volessero uh, essere molto violenti verso i propri rivali, potrebbero, sarebbe anche interessante. In alcuni casi succede, però, arrivare a, a livelli di alcune delle storie che raccontiamo, raccontiamo noi, ad esempio, cito sempre Maiorca e Maiorca mm -hmm. perché è più facile che all'aeroporto si insultano e uno gli dice all'altro. Quando, noi eravamo, quando i miei antenati erano nel uh, teatro di Siracusa a recitare, i vostri erano ancora sugli alberi, cioè questo tipo di meschinità, adesso sarebbe è quasi, quasi impossibile, sarebbe vista troppo male. Eh sì, e gli atleti penso... comunque per il proprio brand stanno molto attenti eh certo, certo, ovviamente c'è anche tutto un discorso legato poi alle sponsorizzazioni e devono rendere conto anche sì. alle aziende che rappresentano e questo naturalmente incide no? stavo pensando anche alle frasi eh, urlate davanti alle telecamere di Muhammad Ali sì. <ride> contro i propri avversari che forse ecco, in questo momento appunto non, non potrebbero più esistere eh, diciamo vale per tutti per tutto il mondo eh, dello sport per tutti gli sportivi poi ci sono le eccezioni del caso penso a un Nikirios, eh, appunto protagonista del, del circuito tennistico che invece ecco, di Mattane ne fa e, e, e ne dice ancora. Ecco abbiamo visto appunto la foto eh, di, eh, di Cristiano Ronaldo e di Leo Messi che eh, rappresenta proprio ecco l'apoteosi della diversità innanzitutto tecnica perché sono due giocatori profondamente diversi eh, uno molto più talentuoso proprio dal punto di vista tecnico l'altro invece molto più fisico e poi una differenza enorme anche dal punto di vista eh, caratteriale, da un lato il, il super atleta, quello che insomma l'uomo tutto d'un pezzo e dall'altro invece l'immagine di un Leo Messi molto più umano, molto più vicino a noi, a me ecco, ha sempre impressionato la sua immagine ecco, di lui che addirittura con i conati di vomito eh, prima delle partite ecco, di, di entrare in campo, tanto per eh, sottolineare ecco, questa sua enorme eh, sensibilità quindi ecco, sicuramente gli ingredienti di una rivalità sono diversi Ecco, ci vogliono tante cose eh, per fare una, una grande rivalità eh, sportiva. Io ti chiedo, non tanto ecco, quale altra rivalità avresti voluto raccontare, ma se ti fosse capitato, quale rivalità avresti voluto impersonare e quali dei due atleti ti sarebbe oh. piaciuto essere. Bello, bello, bello. E forse, forse devo dire, eh, da di una parte no, no, dico Kobe Bryant... Mm. Eh, Michael Jordan, per, per una questione molto personale che proprio giocare a basket mm -hmm. è la cosa che preferisco, non che io abbia nessuno ne, esatto belleità ne di, di, di strappare ne... il cuore, esatto, come diceva Kobe, esatto. a Michael Jordan. E quel tipo di realtà, appunto, io sono, sono cresciuto magari con le cassette di Michael mm -hmm. Jordan, poi ho vissuto tutta l'era di Kobe Bryant e per me è molto interessante come personaggio come è riuscito a veicolare il suo messaggio di ossessione e amore per il basket, comunque da giovane anche io ci sono più cascato. Mm -hmm. no? Quindi forse sì, Kobe Bryant avrei voluto... Eh sì, e, e peccato appunto che eh, la parabola eh, si sia esaurita in maniera così tragica perché ci siamo persi appunto tutto il secondo tempo, definiamolo così, della vita eh, di Kobe Bryant dove tanto avrebbe fatto non solo per il basket ma in tutte ecco, le sue altre eh, attività e purtroppo ecco quel tragico incidente che ha coinvolto anche la figlia e tra l'altro naturalmente anche altre persone che sono morte eh, in, quella, in quella tragica vicenda, ce l'ho ha negato e questo è naturalmente una grande perdita. Marco io ti ringrazio davvero tanto per essere intervenuto eh, qui con noi in diretta, io ricordo ancora una volta, ecco lo facciamo vedere, rivali Sfide leggendarie che hanno cambiato lo sport, un bellissimo testo edito appunto da Einaudi a cura eh, della redazione eh, di Ultimo Uomo, un libro che fa bene a chi ama lo sport e chi invece ancora lo sport magari non lo conosce, è un testo che sicuramente ecco, vi permetterà di amare queste storie, questi campioni e la loro rivalità. Grazie ancora Marco Dottavi. Grazie a voi. Grazie.